Buongiorno e bentornati. In questo video vi presenteremo un piccolo librettino, una piccola monografia dedicata allo stereomicroscopio. Il libro costa 8,90€ e l'editore è Libri Sandit. Il titolo del libro è Stereomicroscopio, uno strumento per osservazioni ingrandite. Cos'è, come funziona, alcune applicazioni in molti settori. Vediamo un po' il sommario. Si parte da un'introduzione, poi abbiamo lo strumento, una visione d'insieme, i modelli costruttivi, l'inclinazione dello strumento, la rotazione della testa dello strumento, gli oculari, la misurazione di oggetti, supporto di messa a fuoco, i prismi, il sistema di illuminazione, gli obiettivi e la base. Poi vengono proposti i parametri dello strumento, l'ingrandimento, il campo di visione la distanza di lavoro, poi alcuni possibili utilizzi. Non sono tutti, ma alcuni. Elettronica, mineralogia, numismatica, nella didattica, per le scienze naturali, vantaggi ed errori da evitare nella scelta e nell'utilizzo. Viene presentati i vantaggi dello strumento, l'utilizzo a bassi ingrandimenti, la visione diretta, la tridimension tridimensionalità, come si mette a fuoco e poi il sistema bioculare che non significa stereoscopia. Poi c'è un appendice... Lo, st lo steroscopio a sbalzo, gli accessori, la risoluzione, luce, occhio e visione, steroscopia, informazioni utili, glossario e bibliografia. Speriamo di esservi stati utili e ci vediamo al prossimo video. Grazie.